Zombie Apocalypse, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e a tutti, nuovo video che blog, vlog. Come state? Spero bene allora. Dunque, mm, io sto bene. Eh, sono, quasi, sono quasi in fase di guarigione perché ho avuto un'influenza bella mh, forte però adesso sto bene quindi sto, bene è una parolona però sto migliorando e, e niente quindi che dire sto migliorando sto cercando di stare bene eh, se mi vedete fare pochi video o meno video perché sto cercando di cercare di, di, di, di stare per io, eh, poi anche sto pensando ai contenuti che vorrei riportare, quindi niente, eh, i contenuti che vorrei portare eh, li porterò piano piano ma non so quando, non so se riuscirò perché voglio portare contenuti dove faccio vedere i miei prodottini, skincare. Eh, a breve vi riporterò il di skin skincare niente ragazze e eh, ragazzi ehm, quindi ehm, non lo so spero che questo video vi possa piacere se è così mettete un bel like di supporto fatemi sapere qua sotto i commenti eh, e iscrivetevi e attivate la campanella qualora voi decidete di ricevere un nuovo video aggiornamento su youtube niente eh, qua faccio pochi pochi giri di parole però è la verità ragazze eh, non so perché però tante volte ho poco voglia di girare video invece questa volta ho più voglia di girare video infatti un po' di questo se mi riesce giro altri video dove vi mostro appunto ripetisco di nuovo nuovamente anche se sono ripetitivo perdonatevi ma pazienza eh, farò un nuovo video dove vi parlerò dei prodotti skincare. Perché sono giorni e giorni che li testo, ma più giorni e anche mesi perché eh, sono quasi sempre gli stessi. Ma ve li mostro comunque, a prescindere. Comunque, è, è in qualsiasi altro canale. Anzi, questo qua è più, pro, più, più propenso a non più propenso, più più normale, perché l'altro canale non di, voglio dire neanche normale, più che altro è il canale più adatto a mostrarvi questi prodotti e di che cosa sto parlando per esattezza di Garnier e di eh, acqua alle rose. Quello di Robert, vabbè non è Robert quello che volete voi, però sempre gli stessi prodotti, non ve li mostro oggi, ma ve li, sì, li mostro oggi, ma in un altro video, sempre vestita allo stesso modo, sì mi sono docciata se lo potete sapere, mi sono docciata ieri sera, stamattina no, perché tanto mi sono docciata anche ieri, mi sono docciata già ieri sera, mi ho lavato anche i capelli, anche se i capelli sembrano lavati anche oggi perché sono entrati da ieri. Eh, L'ho lavati anche avanti ieri, quindi ho fatto già tre, due docce, non due, non tre, due docce. Che sto dicendo? Sì, due docce. Quindi ragazze, più ho lavato i capelli, me li ho spigliati, sbrogliati, tutto quanto il processo che ho fatto per, ho fatto per, poterlo, per poterli rendere almeno più luminosi, più lucenti, più, più lucidi dai, più lucidi eh, il cappello, più bello, più ordinato. Non che vabbè, adesso sono tutti accrocchiati, tutti sollevati, tirati su perché no, no sono, non, voglio dire, non sono i miei capelli tutti stretti sono quelli si sono accrocchiati messi eh, con, con un elastico tutto uh, come dire non veramente sì avete capito li ho girati messi un, una specie di scignone alla buona, però, senza stringerli troppo. Ecco, non riuscivo a dire, meno male che ho detto pochi giri per ore, perché, vedete, io quando registro i video, non riesco mai, ma mai, a essere precisa in quello che devo dire. Voi direte, ma fate uno schemino, ma che schemino? Che poi non riesco a sapere come, devo, come cacchio devo dire. Vabbè, importante che sia... Che, che so quello che voglio dire, insomma, cioè, so quello che voglio dire, so, che, so, so quello che voglio dire, so che tante volte mi, mi impappino come faccio di solito. E eh, va bene pazienza, dai, niente. Eh, stavo pensando di scendere il televisore, ma mh, poi ho sentito che no. Vabbè, adesso mi avete detto che, eh, che è il vostro dispositivo, che ha un problema con l'audio, però. Ho alzato la voce adesso e penso che si senta benissimo la mia voce. Ah, non vi accendo la TV perché sennò non si sente bene e vorrei evitare i disastri. Quindi non l'accendo. accendo, però vi dico che la TV mi fa compagnia, non lo so perché. Ho anche aperto la finestra in camera mia per far entrare un po' d'aria e, e niente. Quindi oggi è? cos'è oggi? ah oggi è domenica vabbè ciao Nelania ciao ne. niente sì, buongiorno certo che oggi è domenica domani è lunedì aspettate un secondo ma è lunedì ed è? quando ne abbiamo? ah allora, domani è la festa della liberazione siamo sicuri aspettate un secondo allora attendete un attimo eh sì, oggi è 23, lunedì è 24, eh, martedì è 25, sì. Lo sto guardando da, da questa schermata, vedete? Qua, no, non si vede. Qui, oggi è 23, domenica 23 aprile, è 25 è martedì è la festa del... Vabbè, la fe, è, la, è, una, è festa, via, è ponte. Non so manco se si possono dire tutte queste robe, però io ci provo. E niente. Devo stare attenta a ogni cosa che dico perché poi non so cosa può succedere. Però vabbè. Ormai le ho detto, è la festa della liberazione. Perché? Che male c'è a dire che c'è la, la festa della liberazione? Nulla. Solo perché molti fa, si, sanno, si, fanno, si scandalizzano. Io non mi scandalizzerei. E beh, e allora con questo? Vabbè. No, non sono arrabbiata, ma c'è gente un po' strana tante volte. Che non si vuole sentire dire troppe cose o, o sentire o parlare di... Vabbè, io dico quello che mi pare, va bene, punto. Non parlo per quelli che vi siete iscritti al mio canale YouTube, parlo di gente strana, sento in tv, sento parlare di questa liberazione non qua, non qua, non, non di là, bla bla bla bla bla bla bla bla, basta, mi sembra quelli. Sembro Greta Thunberg. Avete capito chi è, ma Sì, sempre lei che parla. Bla bla bla bla, Greta Thunberg. <ride> Vabbè, niente. Sto zitta che è meglio. No, zitta no, però cambio il discorso che è meglio. Perché non mi piacciono queste cose. Non sono contro di nessuno, però vorrei evitare. E niente, ragazze. Oggi cosa vi racconto di bello? Ho fatto colazione, mi sono ascoltato alcuni di, di, di, di altri video di altre ragazze, youtuber. Altre ragazze, e niente, mi piacciono! tutte, è la verità: non c'è nessuno che non è bravo. Siamo tutte brave qua, senza togliere nulla a nessuno e a nessuno, a nessuna e a nessuno. E, e non trovo nessuno, nessun difetto a nessuno. Sono tutte, tutte molto brave e, e niente. Quindi, ah, ecco qua, volevo dirvi, ho sempre il mio assoluto anello, quello di mia madre, che mi sta piacendo, non dico poco, ma moltissimo, molto bello, mi piace da morire, e poi mi va benissimo, guardate quanto mi va bene, non per sfoggiare tutto quello che ho, ragazzi, ci mancherebbe solo quello, non è un vanto, non vuole essere un vanto, E solo a dirvi che io nelle cose che gli altri mi vogliono donare, Sto bene, sto benone, mi fa un enorme piacere. Bene, ragazze, eh, non so quanto ho parlato perché non ne ho idea. Comunque, non vi sposto neanche il telefono. Speriamo che abbia registrato, perché se no, veramente vi arrabbierei di brutto. E niente, ciao. A presto, un bacio. Speriamo bene. Ah, mettete un bel like di supporto, un commento e attivate la campanella. Qualora voi decidi di iscrivervi al canale, youtube. Ciao.